Pronti, partenza, via. E, e come parto? Allora, scusate. Tecniche di trading professionale. Gli strumenti in borsa. Quali scegliere? Come operare? Come è nata l'idea di questo libro? È nata su un freccia rossa. Arrietro da un Rochelle con IG ed ero proprio con Arduino quella volta. Perché è sempre bello mettere nero su bianco quello che si fa ogni giorno con il trading, si migliora se stessi e si danno le basi per migliorare anche a chi legge. Perché l'ennesimo libro sulle tecniche di trading? I motivi sono numerosi primo perché non è il classico libro di trading secondo perché è un libro che contiene sia la descrizione delle caratteristiche dei prodotti finanziari che le strategie operative in ultimo perché i mercati periodicamente cambiano pelle quindi è necessario rimanere sintonizzati in che modo la tua sezione completa il libro la mia parte pone le fondamenta perché descrive le caratteristiche, le peculiarità, pregi e difetti dei prodotti finanziari e pone quindi le basi per un'operatività poi concreta operativa basata sulle strategie operative descritte da Arduino e da Bruno. Quello che ho scritto nel libro è il mio personale approccio al trading fatto di pochi indicatori, un trading molto veloce in intraday. La mia parte è un sunto del mio approccio al trading Tanti anni condensati in poche pagine, dall'entrata a mercato a come gestisco la posizione, a come gestisco il rischio e dove vado a prendere profitto. Il tutto in maniera molto semplice perché la semplicità contraddistingue il mio metodo. Tre cose che ti insegna questo libro primo, descrive le caratteristiche dei prodotti finanziari secondo, descrive le strategie operative per fare trading su questi prodotti finanziari tre, descrive le modalità per filtrare la tendenza, le condizioni di mercato e i segnali operativi uno, il trading non è un gioco e non è una macchina da soldi due, per fare trading professionale ci vorrà tempo, esperienza e sacrifici tre, il trading è una bellissima attività che permette tanta libertà studio Metodo e disciplina Da leggere tutto d'un fiato